Allora, video velocissimo per farvi vedere Con lo scontrino un paio di cosine che ho preso da Tigotà Allora, tiriamole fuori Sì, erano solo due Eccolo qua Questo è il nuovo primer Dice di essere Gym Prof Primer Più o meno Resiste a tutto Ne hanno fatto anche uno simile di Pupa Comunque l'ho voluto provare 30 ml col telefono che suona 30 ml e mi è costato 4,49€ E poi ho voluto provare anche questo Che è il Make Me Brown eh, La polvere per le sopracciglia Eccola qui E l'ho pagata Alla faccio scontrino lunghissimo per due prodotti 2,99€ Questo era un piccolissimo video Fatemi sapere se per caso volete la recensione di questi prodotti Ciao Un pochino diverso perché sono ancora in macchina. Comunque, vi faccio vedere la saponeria: cosa ho preso e questi che sono i tovagliolini, questi qui a un euro, convenienti. Ricarica del sapone: questa è ottima perché sono due litri. Era in offerta a 1 euro e 75. Poi vediamo un altro po': va bene i guanti in offerta 3,90. Altra cosa molto interessante a un euro. Vediamo delle cose un po' più interessanti. Eccola qui la nuova maschera della fructist air food io ho preso quella della macadamia lisciante in offerta a 5 euro eh, ho visto il l'inci non è neanche malvagio quindi ok poi vediamo va bene altre cosine che mh, eh, disinfettante ecco questo qua questo qui che lo trovo ottimo è il solvente per unghie del questo classico senza cetone della Parisienne è fantastico 50 centesimi, toglie benissimo lo smalto, questo non quello blu perché quello blu e quello oleoso lo toglie eh, più difficilmente, mentre questo è fantastico a 50 centesimi. Alla fine dello shopping ho oh, dimenticato di salutare e chiudere il video, comunque sia non c'è problema rimediamo subito anche con questa pettinatura oscena, comunque sia spero che questo video vi sia piaciuto con un po' dello shopping fatemi sapere se ne volete altro man mano che lo faccio ovviamente, mi raccomando sempre di mettere un like qui sotto se vi è piaciuto il video, un commentino per farmi sapere dove volete che vado ad acquistare e mi raccomando sempre di essere iscritti al canale così non perdete i prossimi video perché ancora non è bene deciso il giorno in cui li pubblico e la campanella così riceverete una comoda notifica ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao